un po' freddo andiamo a fare questo propane trail senza la propane con, con l'arte eh, <ride> è eh. un errore vale, eh? vale. giornata leggermente fredda eh, direi allora <ride> esiste il sole le pecore si stanno venendo verso di noi non sono sicuro che questo sia un buon segno avete mai visto il film black ship Guarda le, le pecore zombie Oh, guarda! <ride> Bella! Vabbè, non si, mangi, non no, si, no, si no, mangiano, non si mangiano, eh? Aspettiamo un po' più e... fanno <ride> un qua sono, sono amichevoli, forse Bella la strada Quindi cerchiamo di Fare una via alternativa Chissà se i nostri eroi riusciranno A trovare il sentiero È arrivato il sole vedo le montagne ah sì con la val Venossa che si scopre la nebbia inizia ad andare via siamo quasi in cima alla salita è salita fatta col eh, colpo d'occhio è sempre bello qua Nessun bivio posso andare Qui all'inizio non c'è un bivio Fino alla strada no? Eh boh, non mi ricordo Cioè a un certo punto si interrompe però quindi Ok Ma se fare volete fare posso finti. andare anch'io Davanti Sì vai tu dai Vai Rolf, prego prego Ok a fare questo sentiero fluo Diciamo che questo flow non ci ha proprio creduto, eh! A sinistra, a sinistra! C'è un po' di secco! No! È una sensazione! Attenzione, si incastra. Pari, molli tutto, molli tutto. <ride> Stai divertendo? Mamma le gambe! Uh. Diciamo che il grip non esiste. Completamente inesistente, però un sentiero fighissimo. Però il polverone che si alza! vero lanciato <ride> bella <ride> no. vai vai ti va l'ultimo vai tu si continua a passare archi là Ah, che brutta curva! Mi sono fatto un pezzettino avanti, mi sono stancato. Eh, le gambe si sono... Sì, sì. sono stancate. Ficolosissimo Sotto sto sasso Attenzione fa la linea alta lui E si infila sotto Allora lo il doppietto I fiumi e i raghi Attenzione si incastra si sì, si sì. E Marcelo va Vediamo no, se andiamo anche noi Andiamo anche noi se Ci siamo un po' impuntati Con la compressione Ci siamo Bravo Mars Mi è piaciuto il passaggio che hai fatto Vediamo se Roby c'è Robby disperso Attenzione Grande Robby! Bella! Ti sei lanciato? Ti sei lanciato? Attenzione! Attenzione, ci sono dei buchi grossi ogni tanto, però... Basta stare attento. Io l'ho preso dietro di voi. Dietro di me, Sì, sì. Oh, eh? madonna! si può fare, ma penso che dopo la curva... Io mi ricordo che l'avevo fatto l'altra volta. Chi lo sa? Io mi ricordo che l'ho fatto. un po' se arrivano. Allez, allez! Grande, Marcello! Su quel masso, perfetto, giù. Vai, vai, vai! Bravo! Grande! Su quel masso e poi giù. Su quel masso, vai, vai, vai! Bravo, No, si faceva Sì sì no si faceva. Ah, se lo prendi in tempo è un bel E' per quello che ti ho detto io, vai su quel masso, no? Se tu passavi eh, lì sì. di sopra Proprio sopra questo masso. vabbè, sì, sì, uno bravo salta certo, tutto qua, certo. però di là si copiava è un mega drop Ah, sì, c'è quello che vuoi? Bella. Yes. Questo il eh, bello, cioè di nuovo ti di fatto. Le cornacchie ci girano attorno. Pronte a mangiarci. All'ingresso del Sanni Benny, volevamo andare a fare il chilli però poi siamo, siamo troppo devastati, quindi niente. Siamo sì. stanchi. Andiamo siamo a fare questo che. non volta. siamo più giovani una volta. Andiamo a fare questo. Un bel flow, panoramico. Aprite l'ammo. No. Fatto, sì, anch'io. Posto. Eh, ecco, ecco. Adesso sono a posto. Non prendere scuse per rimandare la partenza. Attenzione, curva stretta. Carino. Io? andate voi? Vai vai vai, vai, vai, vai. Ciao. ciao sunny Sanni Perni Se benetta assoleggiata ah, adesso sì che mi piace qua c'era un doppietino che si poteva doppiare ma noi siamo stati un po' a delle fusti Oh, oh, oh! ah ah ah, ah. ah. ah. Oh, is, Sembrava quasi troppabile quel pezzo che la lastra. Ok. Pompa, pompa. Ah ok Dai che qui è... Non hai fatto un timer eh? Sì sì Ormai eh, queste five times sono arrivate a cottura ha più blitz per nulla Figo! Sì, Via questo era un troppettino figo caspita ah, se ne dà le botte d'acqua da ah, ah. è duro eh Ciao. Ciao! Che è successo? Ciao! Oh. per i gradoni sì. è solo il gradone più grande questo eh, no dovevi fare il gradone dovevi fare il gradone sono, sono al limite bella minchia sì. ammortizzatore cotto senza piggyback è un casino anche se c'è un piccolino qua rimetto e molla molla vero eh. signori c'era quasi la caduta La guffata di... sì, detto che questo Ho sì, pezzo... sì. sì, detto che questo è il pezzo più difficile Attenzione Il momento è drammatico Questi sono gli agganci sono che lo limitano E c'è? E c'è? No non c'è e, e Attenzione Vale, eh, vale. Vai Robby, insegnaci come si fa eh. Con quel trocco lo vedo già che ti farà cadere Easy! E a me chi lo tiene il cancello? Ha avuto il il cancello Come scusa? Eh? Hai avuto una difficoltà del cancello al chiudersi? anche l'aiuto Non al... vivo l'aiuto bella capo siamo vivi siamo sani